Beh, siete una band giovanissima, eh? Eh, una band giovanissima, che tra l'altro eh, si è messa insieme nel 2013, quindi si è formata nel 2013, e allora avevate una cantante giovanissima di Soli ben 10 anni. Ma una band questa che prima di tutto mi viene detto essere eh, una band fatta di amici. Amici che si sono conosciuti all'interno dell'oratorio. Ci racconti un po' la, la vostra storia, Luca. Beh, allora, io che sono il chitarrista mi sono conosciuto con Luca che è il bassista da ben prima del 2013, quindi ci farlo, siamo conosciuti all'asilo. Se no? E voi forse avevate della vostra amici, età che ve lo permetteva, fai... ha, fatto, ha fatto sì che proprio questa crescita in oratorio eh, potesse darvi il via a partecipare anche ad un concorso che era stato indetto da Davide Vandesfros, che tra l'altro, dobbiamo dirlo, eh, ha un genere musicale molto diverso dal vostro. Beh sì, però allora, devo dire che ci è sempre piaciuto il genere di Van der Stroth, mm -hmm. che è un rock che non è rock, è una cosa assurda perché è un folk italiano strettamente lombardo, sì. però è un rock, quando vai ai concerti salti, fai i pochi come un concerto di Metallica e lui... Eh, avendo sempre il avuto a cuore della il oratorio, vita. tra l'altro Van de Spross gli, gli è stato chiesto no? come era stata scelta diciamo così, la band che avrebbe aperto il suo concerto e lui ha detto ho cercato di essere aperto al massimo, non mi sono lasciato influenzare dai generi, più che la bravura in senso tecnico, ho considerato lo spirito con il quale si sono impegnati, ho scelto quei gruppi che secondo me sono i più rappresentativi del mondo giovanile di oggi, i più credibili i più freschi, quelli pop con grazie, testi originali di tipo cantautore che lì è nata proprio decido io per me che è il brano che abbiamo portato a, a San Siro. Il brano che avete portato a San Siro. Tra l'altro insomma la prossima settimana avrò ospite da Van de e quindi gli chiederò di questi VAT <ride> insomma <ride> se si ricorda ancora tutto quello che è successo all'interno di quella che è stata la sua scelta. Ascolta Luca, eh, tra l'altro insomma la provocazione poi alle volte eh, non è vista sempre benissimo, no? Però voi l'avete reinterpretata a modo vostro all'interno dei vostri brani. Eh, questo iniziare a diciamo così, a solcare grandi palchi, come quello, come dicevi tu, giustamente di San Siro, che forse è uno dei palchi più importanti. Vi ha portato poi a eh, partecipare anche a dei concorsi e qui si arriva a Festival, al Festival di Castrocaro. Beh beh, è stato forse la, la cosa più emozionante in un percorso per noi. Abbiamo deciso l'anno scorso, nel 2020. Durante l'inizio della pandemia, dato che non c'erano possibilità di suonare, di iscriverci al festival, che era una delle uniche opportunità per un poter tornare a scuola. Su palco. c'è sempre una cosa positiva nella negatività, c'è sempre un modo di uscire dai problemi. Senti, Luca, allora io direi che iniziamo a fermarci, facciamo la prima pausa, andiamo ad ascoltarci Fiori da Hiroshima, poi torniamo insieme qui a raccontare ancora altri progetti dei VAT. In Perfetto. ogni situazione, soprattutto nella nostra. Ecco, e Boomerang invece è il, è il brano che vi ha permesso di partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani. Quando è stato scritto questo brano? Il Boomerang l'abbiamo scritta molto tempo fa, si parla di più di due anni fa. Poi abbiamo deciso continuamente di modificarla, modificarla, modificarla, fino a che non si è presentata la possibilità grazie a Castrocaro di fare le selezioni per saremo giovani, allora abbiamo deciso di modificarla ulteriormente per portarla al nostro essere di quel momento e ce l'abbiamo fatta. Poi le selezioni non sono andate molto bene, ma quello è un altro E eh, eh, vabbè, l'importante è partecipare, si dice, no? Anche perché esatto. poi si, si imparano tante cose alla fine lanciandosi e mio di, di boomerang mi ha colpito il testo. Ciao! Come va? Tutto bene? Eh, lo so, sono stata un po' latitante eh, in questi giorni, in queste settimane, ma ahimè sono in quarantena, ma l'ho quasi finita, forse, tra positivi negativi insomma più e meno arriviamo a chiudere anche questa quarantena è stata lunghissima ed è stata pesantissima per fortuna adesso stiamo tutti bene per cui che dire eh, niente sono dovuta rimanere un pochettino a casa e non abbiamo più potuto avere i nostri appuntamenti del martedì mattina con la musica ma dietro alle quinte anche questo io continuo a fare lo smart working da casa quindi a trasmettere e in questo caso potete vedere anche una della, eh, delle preview che ci sarà domani eh, una intervista del vivo live con un gruppo di giovani ragazzi milanesi molto bravi che vi invito a seguire naturalmente su TRS Radio alle ore 14, quindi di sabato domani 5 giugno. Mi raccomando, eh, nel frattempo che dire? Per martedì non lo so, penso che ancora sarò a casa perché dovrebbe terminare la mia quarantena, ma voi intanto continuate a tenervi in allenamento, magari mandandomi delle informazioni sui brani che volete ascoltare e poi naturalmente posterò e ci connetteremo per sapere quando potremo trovarci con la musica e non solo. Nel frattempo penso a quale altra cosa posso raccontarvi così come è stata anche la chiusa circolare di Agda per farvi viaggiare un pochettino in attesa di queste vacanze e poi eh, tutti saremo liberi di raccontarci un po' di eh, diciamo così posti magici di aspetto. Quando, boh, prossimamente sì, ma domani con il mio live alle ore 14. Ciao!